Serenata a chi dorme è un po' il testamento spirituale che Murolo mi ha voluto lasciare. In una mattina de, di agosto del 1991 Roberto mi chiama come soleva fare tutte le mattine e, e mi dice che ha pensato ad un brano, un brano spiritoso, uno scherzo musicale ispirato forse alle canzoni che lui ha cantato di Pisano Cioffi, le famose macchiette napoletane, e io nel pomeriggio alle quattro e mezza lo raggiungo e vado a sentire di che si tratta. È una serenata particolare, la storia di un signore che dorme, vuole sempre dormire, e la moglie alla fine si scoccia, un cato d'acqua addosso, un secchio d'acqua addosso eh, e lui non dorme più. Io credo che questa canzone abbia pure però un significato, in quanto a eh, un certo punto del, della strofa Uh, Roberto dice, beata su Signore che tanta cosa brutta, dormendo sempre, non le può mai raccontare. Quindi il rifiuto, diciamo così, di conoscere anche gli avvenimenti brutti che la vita ci riserva. <SILENCIO> <SILENCIO> Dormo tutta notte, e quando si è scendata, dorma dormo un'altra benissimo. E dormo, dormo sempre, via da sto signore, ma dormo tutto l'ora, e non si può sciuta. Povera mujer, la povera moglie alla stasera è battuta, gamba a tutti ma stila, a chi la dorme sempre. Aiera è avanzata, a corto di famiglia, lungata da cogliolla. Dorma, dorma sempre, piata su Signore, che tanta cosa brutta, non ne può mai buttare. Serenata chi dorme, dorma tutta nottata, E quando sei sciocata, non sape che ha da fare.